Benvenuti a una nuova puntata di Dr. Penis. Oggi con noi Mariano, 61 anni, ha effettuato due anni fa un impianto di protesi al pene perché era stato operato cinque anni prima per un tumore alla prostata e oltre ad avere una disfunzione erettile importante e non rispondere ai farmaci eh, orali, aveva anche una deformazione del pene, aveva sviluppato un indurazio penis plastica che è una condizione che nel 90% dei casi è idiopatica, nel senso non si sa perché viene. Nell'altra percentuale di casi è molto molto frequente nei pazienti che hanno una disfunzione rettile importante severa, soprattutto dopo una prostatectomia radicale, perché la tunica albuginea, l'ipossia dei corpi cavernosi tende a dare delle cicatrici che deformano il pene. A distanza di due anni Mariano ci racconta la sua, la sua storia brevemente, e ci dice come sta. Vai Mariano. Sì, eh, diciamo sto benissimo, anche nel, nel lato sessuale vado benissimo, tutto bene e, e devo ringraziare il professor Antonini che mi ha risolto, mi ha risolto un, un grandissimo problema che avevo. Senti, nei cinque devo... anni sì. che sono passati dalla prostatectomia radicale all'impianto di protesi, Qualcuno ti aveva detto che c'era questa possibilità e soprattutto il tuo stato d'animo da un punto di vista emotivo, psicologico, com'era? Allora, purtroppo non mi aveva detto niente a nessuno. Poi ovviamente l'ospedale dove sono stato operato, pensa, siccome c'era una persona abbastanza importante e capace, pensavo che quella persona mi, mi poteva aiutare, invece non mi ha detto nulla, mi hanno continuato a, a curare con dei farmaci, poi le punture, però ero molto depresso ho pensato a delle cose un po' brutte che non voglio dire e poi ringraziando Dio ho contratto il professore tramite un mio amico e ho risolto questo problema e le devo dire grazie per tutta la vita la tua qualità di vita sessuale in questo momento il piacere, l'orgasmo e soprattutto tua moglie è soddisfatta di, di questo intervento che hai fatto? Sì, sono, a parte che sono soddisfattissimo dell'impianto poi la vita sessuale tutto bene ringraziando Dio pure mia moglie è risollevata abbiamo diciamo rapacificato diciamo, quello che era, che era successo nei cinque anni ringraziando Dio è tutto tutto è ritornato tutto nella norma diciamo. Lo rifaresti? Lo rifarei sì è ovvio. <ride> dai, dai un consiglio a un uomo di 60 anni prostatectomizzato che già da un punto di vista emotivo psicologico ha subito il trauma eh. della malattia tumorale che ha deficit rettile, cosa consiglieresti? Ti consiglierei subito di venire da lei e fare l'operazione, assolutamente, e basta, tutto qua. Bene, quindi sei contento? Eh, sono contentissimo, <ride> eh, no contento, perché devo nascondere le cose. Perfetto, questa era la testimonianza di Mariano. Eh, vi invito a mandare le vostre domande all'indirizzo di email in sovraimpressione e ci vediamo alla prossima puntata di Dr. Penis.